Wow, aspetta che le sposto, sposto oh ma chi ti veste? chi lauro? Sì, però, è lauro? si però la dice dentro fate fate Beh, due Gnazzi aspetta stava partendo un coro per te prego signorina, prego Simona. io devo fare una cosa grazie non l'interrompo no no si sì. è che più da Gianluca sto coro io sono eh, più sei eh. cioè, buonissimo <ride> eh devo fare una cosa perché la devo fare la Emanuele io ti chiedo solo se puoi spegnere tutto il palco mi lascio una luce dietro per tutto spegni le luci blu, blu un faretto solo qua dietro un albero di natale ok, eh, okay. via la luce davanti davanti, fai spegnere sui tuoi tuoi tuoi la palla della discoteca di No? No? un No? No? No? No? No? No? No? No? No? No? bent, No? No? No? No? Oh, my God. Hai capito i concerti del volo? Per un attimo mi sono sentito cremonini, così. Grande. Ciao ragazzi. Ciao. Eh. Faccio abbraccio.